Sì, ma non ci credo, ho preso l'acqua di nuovo, ma cioè, l'unica nuvola che c'è che fa due gocce d'acqua deve arrivare il corriere, adesso io prendo l'acqua per andare a prendere il pacco da corriere, mi sembra giusto, vabbè, allora comunque sia: sì. ciao, benvenuti in un nuovo video, mi dispiace per i capelli assurdi ma come dicevo ho appena preso l'acqua, strano ma vero, piove tutti i giorni più o meno nel video di oggi vi mostro le first impression di alcuni prodotti per il viso quindi sono quei prodottini che ho provato per qualche volta ed è, vi dico le prime impressioni dunque intanto iniziamo con questo prodotto della Vichy il Normadem Fito Solution Sierra quotidiano e dice di essere mm, per pelle grassa tendenza acneica allora avevo due campioncini da da 1,5 ml l'uno questi qui e dunque vediamo il prezzo 50 ml 24 ,50 euro mi è piaciuto davvero questo siero. intanto perché va benissimo sulla mia pelle anche nel periodo estivo ed è leggero e si stende bene assorbe molto velocemente ed è perfetto anche come base trucco quindi non mi dà nessun tipo di problema e non mi lucida la pelle il profumo è fresco ma comunque non persistente e sì mi è piaciuto non ho notato mm, che due campioni mi è durato più di una settimana non ho notato che andasse a eh, migliorare la grande della pelle o che andasse a tenere sotto controllo le imperfezioni ma comunque buon prodotto specifico oltretutto per la pelle mista, mm, dice anche grassa, mi è piaciuto sinceramente e basta. E Fito, no, Vichy. Vichy, ho provato vari prodotti ma questo sinceramente è quello che mi ha stupito di più piacevolmente. Ma andiamo avanti con il prossimo e vi parlo. Il secondo di cui vi parlo è questo della Shiseido. Questo qui dice di essere ultimune, eh, concentrato attivatore di giovinezza. Questo qui, ve lo mostro. Allora, prezzo 30 ml 87,50, 50 ml 113,50 75 ml 132 euro. Il prezzo è davvero carissimo, ma sappiamo che è sei E allora, prima di iniziare, vi ricordo, vi, vi, ricordo, vi dico che ho visto l'inci e ha i siliconi, quindi dei dentro, però ci può stare. Ok, dunque è un siero, siero sì, dalla particolare la formula, perché è semifluido comunque vedete nella clip e lo vedete meglio, fluido basta poco prodotto, si stende benissimo, è facile da stendere, assorbe quasi quasi immediatamente, ottimo per il giorno, sulla mia pelle mista non mancato mi problemi, anche come base trucco nessun tipo di problema, e il profumo esatto, è, si sente appena appena quasi nullo, buon prodotto, abbastanza valido se non fosse per il prezzo davvero troppo troppo alto. Per i miei gusti ehm, anche perché miracoli non ne può fare perché si tratta comunque sempre di un prodotto cosmetico eh, valido ma troppo alto però vado andiamo avanti io giro pagina perché me lo segnato tutto il prossimo prodotto di cui vi parlo è questo fondotinta di diego dalla palma il nudissimo allora soft matte foundation fondotinta naturalmente opaco lunga tenuta questa la confezione e adesso vi dico tutto: intanto il prezzo 30 ml 34,90 euro. Allora è un fondotinta, ma lo vedete anche nella clip. Dice dall'effetto naturalmente opaco ed effettivamente, guarda ce n'è ancora, ma proprio l'ho finito. Effettivamente ha un effetto naturale sul viso, quindi eh, si stende. Con la blender o con il pennello lascia un effetto opaco ma non matte, naturale, luminoso è particolare come fondotinta. È particolare perché ha questo effetto naturale sul viso, sì, che, però, è, non lo rende, non lo rende una BB Cream, ha un effetto naturale dalla coprenza media. Particolare, ma mm, ci sta. Ci sta e oltretutto, e, ci sta anche la colorazione, sulla mia pelle mista fissata con la cipria, tranquillamente non mi dà problemi come altri fondotinta, unica cosa, io gli ho dato un 6,5 di voto e gli ho abbassato il voto a causa dell'inci, l'inci davvero non mi piace, ci sono tantissimi altri fondotinta performanti e con l'inci migliore, quindi pensare di mettere tutto il giorno una cosa del genere sul viso, no. Ho abbastato il, il voto per quello. Si potrebbe migliorare un pochino la formula, perché è davvero troppi siliconi, troppi. Capisco che è per fare questo effetto, ma ci sono davvero tanti altri fondotinta performanti che hanno meno mh, schifezze dentro. Quindi capisco il doverci essere, ma un pochino meno. Ed è, potrebbe essere una valida idea. Andiamo avanti comunque, sia perché oggi sono proprio bacchettona, che poi sarebbero due prodotti comunque sia, adesso il primo di cui vi parlo è questo è il Dior, Dior Capture Total Cell Energy Super Pointed Serum dice di avere il 91% di ingredienti di origine naturale ed effettivamente ho controllato l'inci ed è valido allora il siero è questo qui che poi la confezione è questo allora, prezzo 50 ml 168 euro, ma c'è anche la ricarica da 30 ml a 100, 130 euro, sempre da Sephora. Tutte due? Sì. sì, da Sephora. Quindi il prezzo è, è di oro. Allora, si tratta di un siero comunque sia è bello leggero, basta poco prodotto, si stende bene sul viso, assorbe molto velocemente e lascia la pelle opaca e come base trucco non mi crea nessun tipo di problema nemmeno questo ovviamente dopo io vado di cipria come se non ci fosse un domani ma non mi crea problemi unica cosa il profumo cioè è molto molto molto profumato ed è anche un po' persistente quindi è molto profumato ma dobbiamo fare qualcosa di un brand di lusso quindi non solo la formula ma la formula è valida comunque sia è un'ottima formula complimenti di oro. E, ma è anche profumo davvero tanto profumato e deve per forza piacere, quindi formula valida molto profumato. Prezzo davvero eccessivo, sì, ma no. <ride> e poi ora vi mostro comunque questo di qua invece, che è la crema. Questo è il Capture Total Cell Energy, crema correttrice delle rughe, dice di illuminare e correggere le rughe. Questo ha l'89% di ingredienti di origine naturale. quindi Meno l'altra 91, la confezione è questa qui, che comunque vi ricordo sempre che è ok e andiamo a vedere il prezzo 50 ml 122 euro. Sempre da Sephora. Come anche ehm, il siero, anche questo ha un profumo davvero forte che si sente non solo durante l'applicazione, ma anche persiste un po' sulla pelle. E io devo dire una cosa. Non l'ho capita, cioè ok è una crema, ok è bella, si stende bene, assorbe bene, io la uso soprattutto la sera ma non l'ho capita perché non fa niente di, di più di tanti altri prodotti che costano notevolmente meno. Quindi in questo caso si va a pagare davvero solo il marchio perché altri prodotti uguali con lo stesso Inci ci sono a davvero molto molto meno. Di quindi in questo caso paghiamo solo il marchio a questo prodotto Sì, ok ma non lo consiglio di certo e ora invece veniamo all'ultimo prodotto e vi parlo di questa crema della Too Faced è il Hungover Pillow Cream Ultra Anusine Crema Notte Promote Ealty Skin and Happy Mind ok traduciamo intanto ve la mostro è questa qui la confezione viola questa che vi voglio non so non so neanche dire la quantità comunque vi dico il prezzo che è meglio 45 ml 35 euro il prezzo ci sta per Too Faced allora intanto vi dico che ha del dimeticone ma comunque è normale per una crema e dice di essere una crema notte ultra nutriente che con la sua ehm, l'ho letta sul sito dovrei ricordarmelo ha una mh, aromaterapia perché la profumazione prepara al sonno allora effettivamente ha un profumo cioè buono buono buonissimo davvero un profumo buonissimo resta una volta applicato e appena appena appena si sente sulla pelle ma è buono mi piace mi, mi gusta effettivamente è un ottimo profumo mm. Che proprio mi piace da, da avere anche sulla pelle durante la notte non me la va a lucidare, non me la trovo unta anche sulla pelle mista, quindi una buona crema idratante. Una cosa che non ho capito, ma stai della crema, niente di più, niente di meno. È, ha un effetto illuminante, poi vedete anche la clip: ma è perlescente ed ha un effetto illuminante. Ma perché devo avere un effetto illuminato in una crema notte, quando l'unica che mi vede il viso illuminato è il cuscino? Non ho capito questa, questa cosa, però è carina l'idea, è carino tutto e mi è piaciuta, mi è piaciuta. Trovarsi un altro prodotto non notte con questo profumo? Wow! Però, ok. Allora, queste erano tutte le first impression del periodo, fatemi sapere... Ehm,